coppia differenziata, quindi portarla dall'attuale 77-80% all'85%. L'altra cosa è, è quella di aumentare la pulizia della città, ossia il decoro un che va dalla polizia delle strade che è già facciamo, ma eh, congiunto eh, il servizio congiunto anche al riservo, come dicevamo prima, e alla iniziale delle cantoie, renderà la città più eh, pulita da un punto di vista proprio eh, percorribilità. L'altro punto dove si tenta di eh, migliorare il servizio è quello di consentire la facilità dei cittadini a raggiungere dei punti dove scaricare dei rifiuti e, e quindi si sì, eh, aumenteranno dei punti dove il cittadino potrà confluire i propri rifiuti senza aspettare eh, la raccolta del calendario o eh, raggiungere i due centri di raccolta di Fiumicino. Eh, L'altra cosa è eh, aumentare la raccolta dei rifiuti soprattutto di un settore che è molto importante a Fiumicino che è la ristorazione e il